In questo video vorrei farvi riflettere su um, sulle etichette che vengono spesso affibbiate alle varie giurisdizioni soprattutto in fiscalità internazionale e quando vengono tacciate come paradisi fiscali allora sembra quasi che quelle giurisdizioni diventino off limits soprattutto per per noi italiani per come ce ne parlano i media italiani no quindi voglio farvi proprio uh, vedere che al di là delle etichette in realtà quelle stesse giurisdizioni possono essere utilizzate e riutilizzate evidentemente per fini legali senza la, um, la paura di macchiarsi di un peccato originale, sembra quasi che no? quando si varchi la soglia di determinate giurisdizioni, anche solo si pronunci la parola paradiso fiscale, siamo tutti destinati ad essere arrestati immediatamente dalla Guardia di Finanza. Ok, quindi oggi partiremo da un esempio concreto: vorrei farvi capire come la stessa Panama, che evidentemente è uno degli esempi di paradisi fiscali più. Um, più rinomati, forse il paradiso fiscale per, per antonomasia. In realtà nasconda molto, ma molto di più. Quindi, otto cose che devi sapere su Panama, se hai intenzione di utilizzarla per, il, per uno o per il tuo business internazionale. Numero 1, ehm, internet connectivity. La connessione internet che possiamo trovare all'interno di Panama non è eh, banale, eh, non è per tanto per intenderci la connessione che troviamo in Italia. Io spesso e volentieri quando mi connetto su Skype con i miei clienti, eh, i clienti italiani, mentre io sono evidentemente all'estero, molte volte dobbiamo levare il video perché la connessione dal, dal lato italiano non funziona. Ok? Un esempio banale, un esempio... Più stupido, non devo dirvi io che non abbiamo sempre la connessione al massimo all'interno della penisola italiana. Questo non succede evidentemente a Panama anche perché, punto numero due: eh, tutto l'environment, tutte le, le infrastrutture all'interno del paese sono orientate al, al business internazionale, ok? Quindi eh, dalla, dal, dal grattacielo alla alla periferia di Panama City, ehm, eh, come dire, al, al di là della connessione internet, accolgono, sono organizzate per eh, massimizzare del 2000% tutto quello che è commercio. Evidentemente la maggior parte del commercio, cioè la maggior parte del PIL è legato al, al commercio internazionale, perché? Perché, ehm, data la posizione geografica, Panama evidentemente si trova a cavallo dei due eh, oceani, l'Atlantico e il, il Pacifico ne permette il passaggio e nella zona di libero scambio di Colon eh, è stata costituita appunto la zona di libero scambio più grande del mondo quindi è evidente che eh, ecco sia a livello di prodotti fisici no quindi esporta importazione esportazione passaggio sia a livello di servizi Panama abbia le infrastrutture tra le più moderne e ehm, all'avanguardia al mondo per lo sviluppo dei business internazionale numero 3 qui colleghiamo immediatamente evidentemente il sistema fisico qual è la caratteristica più rinomata del sistema fiscale che si tratta di un sistema fiscale territoriale come voi sapete questo vuol dire che tutti gli utili tutti i profitti um, uh, derivanti da source, da fonti che, che si trovano al, al di fuori del confine panamense semplicemente non vengono tassati, quindi anche se rimessi all'interno di un conto corrente panamense, questa poi è la grande differenza con i paesi non dom, per esempio quelli europei, quindi anche se rimessi un conto corrente panamense non vengono tassati, semplicemente perché si sfrutta il principio appieno della territorialità per cui tasso solo quello che ho prodotto all'interno del territorio. Evidentemente una società costituita a Panama, una volta che sei diventato per esempio hai preso la residenza permanente a panama è tassata sui suoi profitti del 25 però sempre dei profitti come dire, ehm, realizzati all'interno del territorio panamense quindi come dire il principio di territorialità si applica anche alle società eh, costituite eh, all'interno di panama che fanno sia commercio all'interno sia Commercio all'esterno, c'è quindi questo doppio binario, questa distinzione, ok? Non troviamo alcune normative anti-abuso, sinceramente, come per esempio quella delle CFC, le Control Foreign Companies, il che rende ehm, piuttosto agevole la costituzione anche di società offshore, qualora ce ne fosse bisogno in realtà, ma soprattutto rende agevole la costituzione di. Um, di holding uh, altre imposte rilevanti tendenzialmente da segnalare vi direi l'IVA, la loro IVA che è più o meno al 7% e, e si applica allo scambio di servizi interni dopodiché come vi dicevo c'è per quanto riguarda invece i prodotti fisici troviamo la zona uh, di libero scambio più grande del mondo che è la zona di di Cologne eh, con delle eh, agevolazioni fiscali di tutto rispetto, tant'è che eh, esenta eh, particolari tipologie di reddito, per esempio gli interessi attivi eh, derivanti da rapporti bancari aperti su Panama, per esempio i profitti derivanti dalla riesportazione di merci in transito da, da Panama, per esempio quelle che vanno da da un oceano all'altro ancora ehm, anche l'allocazione derivante da aeromobili e eh, da navi utilizzate per il commercio internazionale quindi tutte queste tipologie di reddito sono alcune delle tipologie di reddito che sono esentate cioè banalmente non vengono tassate okay? il, per chi eh, ha necessità o interesse da aprire a costituire una società a Panama tendenzialmente la distinzione di fondo è la seguente, cioè se io ho intenzione di avviare un business internazionale che non ha nessun nesso fisico con, la, uh, con il territorio panamense, quindi appunto per esempio un business legato all'esportazione delle merci, nella zona di libero scambio di Colonna allora io penserò alla costituzione di una IBC cioè un International Business Company che è una società appunto a tassazione zero che tendenzialmente poi viene utilizzata come holding per le, so per le restanti società del gruppo mentre se ho necessità di, um, uh, di un libero scambio di servizi o di uh, merci con il territorio panamense quindi ho necessità di avere un collegamento con il territorio panamense allora ricorrerò ad una delle altre forme societarie previste dall'organizzazione dall'ordinamento dall societario Panamansi, ok? Quindi chiudiamo con l'elemento numero 3 che era appunto il sistema territoriale di tassazione che evidentemente per noi fiscalisti è la parte più interessante ma non l'unica numero 4 l'immigration program Panama ha, dà la possibilità di diventare residenti quindi assume la residenza permanente in, diveri, in diverse forme in diverse misure, ci sono numerosi programmi, diciamo ce n'è per tutti i costi, per tutti i tipi, soprattutto nei confronti dell'Italia esistono dei canali previdenziali in virtù di accordi di, di libero scambio ormai ehm, di di vecchia data. Numero 5, il sistema bancario è assolutamente solido, è un sistema bancario che eh, si basa su larga parte su banche eh, private. L'elemento più interessante delle banche panamensi, del sistema bancario panamensa, è la trasparenza in termini finanziari, cioè sicuramente dal famosissimo scandalo ormai noto anche ai bambini in quinta elementare dei Panama Papers, la... SLAM la giurisdizione ha capito che doveva, Panama ha capito che doveva levarsi questo pesante abito da paradiso fiscale ed è andata incontro agli standard di, um, eh, di trasparenza finanziaria che sono assolutamente in linea con i dettati ok? Quindi si è, eh, evidentemente è un processo in corso nella misura in cui c'è ancora... Molto, molta strada da fare, ancora, ci sono ancora parecchi spassi da fare, però eh, si è intrapreso un percorso di assoluta trasparenza Quindi eh, come dire, non è un paese che non scambia informazioni, non è la Georgia, non è la Moldavia, non è il Montenegro C'è cioè, un processo di collaborazione, di trasparenza molto ampio a tutto tondo che ha già dato degli ottimi eh, frutti Ed è uno dei motivi principali per cui noi non dovremmo considerare più Panama come un paradiso fiscale Numero 6 da non sottovalutare sempre nell'arco della, della, uh, della ricerca di un environment per lo sviluppo di un business internazionale è l'aeroporto internazionale di Panama City che è un aeroporto praticamente, che ti collega con tutto quanto il mondo in tempo reale e anche qui non è una cosa banale considerando che è una piccola giurisdizione praticamente in mezzo a due, a due oceani. Uh, numero 7, asset protection, che cosa vuol dire? Che evidentemente Panama si, si presta particolarmente anche per, uh, um, per la protezione della proprietà, uh, tendenzialmente lo si fa attraverso uno strumento che è quello della fondazione Panamense, fondazione Panamense che eh, permette appunto da un lato la protezione della proprietà e dall'altro è particolarmente impiegato eh, nei processi di pianificazione su mh, eh, pianificazione immobiliare internazionale quindi tutto quello che eh, evidentemente riguarda il real estate al, al di fuori del territorio panamense viene gestito attraverso fondazioni attraverso procedure appunto di pianificazione fiscale numero 8 e chiudiamo la rassegna del giorno eh, Panama è uno dei posti più sicuri di tutta l'America Latina, soprattutto in un periodo, come dire, tormentato da uh, regimi populisti e da rivolte sociali, Panama in realtà offre nell'ambito del Centro America uno delle, una delle giurisdizioni uh, più stabili, più sicure da questo punto di vista. Quindi anche per chi avesse la necessità, barra volontà di trasferirsi la, la residenza fisica, a parte quella fiscale, in realtà Panama è una città assolutamente sicura che, insieme appunto alle infrastrutture di cui abbiamo parlato all'inizio, di questo video la rende ehm, eh, tutto fuorché un paradiso fiscale ok noi ci vediamo al prossimo video sui paradisi fiscali